Diventare più seduttivo coinvolge lo sviluppo di qualità attraenti e il miglioramento della comunicazione non verbale e verbale. Ecco alcuni suggerimenti per diventare più seduttivo. Aumenta la tua autostima, credere in te stesso e apprezzare il tuo valore è fondamentale per la seduzione. Lavora sulla tua autostima e impara ad accettare e amare te stesso. Migliora la tua presenza, presta attenzione al tuo aspetto fisico, vestiti in modo che ti faccia sentire sicuro di te e che rifletta il tuo stile personale. Mantieni una buona igiene e prenditi cura del tuo corpo. Comunicazione non verbale, la comunicazione non verbale è fondamentale nella seduzione. Mantieni un contatto visivo, sorridi e presta attenzione alla tua postura. Mostra interesse e ascolta attentamente la persona con cui stai parlando. Sviluppa l'empatia, saper mettersi nei panni degli altri e capire i loro sentimenti ti renderà più attraente e interessante. Mostra interesse sincero per le persone e cerca di comprendere le loro emozioni. Usa il linguaggio del corpo, usa il tuo linguaggio del corpo per trasmettere interesse e attrazione. Avvicinati leggermente quando parli con qualcuno, tocca il braccio dell'altra persona in modo non invadente e inclina la testa mentre ascolti. Coltiva l'umorismo, essere divertente e saper ridere di sé è un grande richiamo nella seduzione. Lavora sul tuo senso dell'umorismo e impara a raccontare storie e barzellette che coinvolgano e intrattengano gli altri. Sii misterioso, mantieni un po' di mistero su di te e non rivelare tutto su di te fin dall'inizio. Questo susciterà la curiosità e l'interesse delle persone. Sii autentico, cerca di essere te stesso e non cercare di imitare qualcun altro. Le persone sono attratte dall'autenticità e dalla sincerità. Mostra passione, essere appassionato di ciò che fai e dei tuoi interessi può essere molto seduttivo. Parla con entusiasmo delle tue passioni e condividi le tue esperienze. Pratica l'ascolto attivo, ascolta attentamente ciò che gli altri dicono e fai domande pertinenti per mostrare il tuo interesse. Essere un bravo ascoltatore è una qualità attraente e seduttiva. Ricorda che la seduzione non riguarda solo l'aspetto fisico, ma anche la personalità, l'intelligenza emotiva e la capacità di stabilire connessioni autentiche con gli altri.